Tattini presenta i nuovi stivali in vitello liscio Boxer Eterie. Et sistema esclusivo di ventilazione arbusta, fascia elastica sul retro e chiusura lampo. Con l'esclusivo sistema antischocche che riduce notevolmente l'impatto del tallone e la fatica del piede. Boxer Eterie, et i nuovi stivali di Tattini. Per conoscere i rivenditori che aderiscono all'offerta lancio vai sul sito tattini.it